Si parla in questi giorni di questo gioco che stanno facendo dei ragazzi in Russia, Blue Whale Una serie di passaggi, l'ultimo dei quali è il suicidio A parte che, a quanto sembra, in realtà si tratta di una bufala, non di una vera notizia Ma questo ci porta a fare alcune considerazioni che riguardano da vicino i nostri ragazzi Colpisce di questa notizia il fatto che alla fine ci sia il suicidio Suicidio che noi vediamo come un atto di disperazione estremamente intimo, individuale. In realtà eh, non è sempre così. Durkheim, un sociologo che è vissuto a cavallo al Novecento, ha fatto un studio famosissimo sul suicidio, in cui sostiene che al di là delle motivazioni psicologiche di cui lui non si occupa, ci sono delle motivazioni nella società che portano al suicidio. Lui in particolare parla di anomia. Nel momento in cui nella nostra società non si ha più quel senso di comunità e di appartenenza che contraddistingue la maggior parte delle società nel corso di tutta la storia dell'uomo, allora in quel momento lì è più facile che in quella determinata società si sviluppi il suicidio. Noi viviamo in una società estremamente individualista. Per noi il valore dell'autonomia, dell'individualità, del fatto che ognuno può fare quello che vuole, sono valori che sono alla base della nostra società occidentale, che è una novità rispetto a tutte le culture del mondo fino ad adesso. Come dice il rabbino Jonathan Sachs, è un elemento fortemente nuovo rispetto a tutte le culture precedenti. Ora, quali sono le conseguenze di questa estrema individualità? Che le persone si sentono sole. Noi, come esseri umani, siamo fatti per stare in gruppo. L'homo sapiens è un animale sociale, abbiamo bisogno di un gruppo. E non è qualcosa in più che noi possiamo avere. No, è una componente alla base. Non possiamo pensare di vivere la nostra vita senza un gruppo di appartenenza. E infatti, lo si vede, noi siamo spinti a cercare un'appartenenza dalle squadre di calcio, che è la più famosa, la più diffusa di tutti, a quelli che si mettono lo stemmino con la loro società con cui hanno perso 27 kg. E come in tutte le cose, se noi non aiutiamo i nostri figli, i nostri ragazzi a trovare un indirizzo a rispondere a questo bisogno in un modo che noi reputiamo quello che li fa stare meglio, loro ne troveranno un altro. Cosa succede in questo Blue Wave? Qual è la storia che ci raccontano, al di là come abbiamo detto se è vera o se è falsa, è che c'è un gruppo di persone che si rivede in questo blue wave, in questa comunità. Noi passiamo tutto il tempo a parlare di community di qua, community di là, è il gruppo di Facebook, è il gruppo di Whatsapp, sono tutte comunità che da un certo punto di vista rispondono a un bisogno, ma non lo soddisfano appieno noi abbiamo bisogno che i nostri figli facciano parte di un gruppo sociale che abbiano amici, che facciano parte di qualcosa che sia più grande di loro qualcosa che li possa identificare in una comunità può essere una scuola di calcio, può essere l'oratorio, può essere la parrocchia, la sinagoga qualsiasi cosa, l'importante è che i ragazzi abbiano questo aspetto e questo fenomeno, questa notizia giornalistica di questo blue whale in realtà ci può spingere ad aiutare i nostri figli a trovare una comunità, un gruppo di appartenenza che possa soddisfare questo bisogno umano di stare con altri esseri umani. Perché, come in tutte le cose, se noi non aiutiamo i nostri figli, se noi non ci mettiamo come obiettivo che il nostro ragazzo adolescente abbia un gruppo di persone a cui riferirsi, ne troverà un altro, che potrà essere due, nel caso più terribile eh, possibile. Ma ci sono tanti altri gruppi che proprio giocano su questo, giocano nel senso di appartenenza e che tante volte portano avanti degli obiettivi che non sono per noi accettabili. E allora è importante che nella nostra società individualistica ci sia lo spazio per un, per un momento di incontro e di condivisione con le altre persone, perché è quello che alla fine ci fa trasformare da individui a essere umani.